ce ne sono due, uno della cultura e uno dello sport. Allora, vediamo se è in Allora, al Presidente grazie, buonasera. Eh. Passerò al Presidente Ascolta, me lo puoi pure? Sì. Allora, eh, no, noi no, noi non è in sono alcune richieste che è un altro rispondere a oggi. Allora, per quanto riguarda il parcheggio di Milano Vale, allora ho verificato che è stato fatto un protocollo di impegno, un protocollo di impegno tra il comune di Milano e il Comune di per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Borderiera, Ancolo via Bellini, in territorio di Comune di, di Novate, è molto pronto più la realizzazione di questo parcheggio di una pista cittadina per raggiungere il, la fermata della Repubblica di Tumalina, e collegarsi al sistema delle ciclabili che è già previsto eh, Chiaramente l'amministrazione avrà nei prossimi mesi, stanno in un'intervista, c'è cioè, l'accordo per realizzarlo insieme, su un rinnovato, a un fondo di fondi. fondi. C'è dell'agnaglio? Dove? Oh, come dicevo prima, è tutto organizzato tutto il parte dell'area che attualmente è a verde che siamo così in colta e ci sono anche rispondate pari di oggi, che leggermente il passato della strada sì, prendendo la diamoglia a rimane sulla destra poi, eh, come molti di voi abbiamo già detto sui giornali diciamo, diciamo che abbiamo i lavori del partito di interscambio delle torri di Copasina stanno procedendo, hanno aperto questi disegni 50 porti auto provvisori con accesso da De Rubicone. Pare che i lavori siano nei tempi del tali del progetto, quindi entro la fine dell'inverno dovrebbe essere giunto. Confermo che il giudice prossimo in commissione del il Codio di tre prato di inizie sono una che abbiamo già visto che riguarda le opere di urbanizzazione dell'intervento un denominato da Stadler che riguarda la riqualificazione di un tratto significativo di Acami Monarchi e la realizzazione della 5%. Parcettino l'intervento più cospicuo che riguarda l'istituzione della Granitocca nelle aree dell'ex Vesta per la riqualificazione dell'attività tra via Sardegna e San Giovanni che abbiamo già visitato con gli scorsi di conversione e si è aggiunto l'intervento in convenzionato con l'università sì, per l'organizzazione di un istitutatore a Luisa e a è una facendo cose questo evidentemente è un'altra tranquillità che abbiamo rinvato in questi giorni e poi di rinvio di rinvio di rinvio di rinvio di rinvio di rinvio di rinvio di rinvio di rinvio di rinvio di rinvio in rinvio che faremo in rinvio di rinvio di rinvio di rinvio di rinvio di di eh, nel frattempo non ho altre motivi, per frattito, parte, so che per riguardo alla mia visita sia per di posto di discussione, che ho un segreto informalmente del movimento di movimento, perché quello che stanno andremo nel che lo seguiremo. Grazie, grazie. Grazie, consigliere Perigli. Buonasera, consigliere. Buonasera Buonasera a tutti. Allora, io questa sera volevo solo presentare due classi di interrogazioni con la consapevolezza che anche questo è un quindi in il rispetto del sistema di interrogazione centrale, come le altre 18 interrogazioni che aspettano da quasi un anno e mezzo, soprattutto chiaramente, il riscontro da parte degli assessorati competenti è abbastanza grave questa cosa secondo me mm. io ho mandato anche un paio di solleciti al sindaco di Napieras che sono con eh, le relative interrogazioni <coughs> di genere e quant'altro solo nel mio partito del nostro partito legamato credo che anche le direttive del Movimento 5 Stelle e anche qualche uno della maggioranza avrà da ridire su come sulla modalità con cui L'amministrazione centrale non dà risposta alle nostre richieste, che non sono solo semplici documenti, ma sono delibera. Le libera approvate a maggioranza, magari anche eh, fortemente volute, anzi fortemente volute dai cittadini che rimangono lettere a morte. Beh, a questo punto mi sono anche detto cosa serve il Consiglio di Zona 9, perché se il Consiglio di Zona 9 è una un istituzione dove noi siamo deputati a portare i documenti a portare le istanze dei cittadini che poi rimangono lì ferme non hanno riscontri che possono essere anche negativi per vari motivi ma non abbiamo dei riscontri noi invece che consiglieri mi sento veramente modificato detto questo speriamo che arrivino presto delle risposte e passo con l'interrogazione relativa ad un problema sentito e non ancora risolto. Eh, la delibera relativa alla richiesta di spostamento dell'automegozio situato via Le Sarca, via Leccano, via Madre de Premesso che il Consiglio di in data 11 luglio 2013, con delibera 163-3, ci cioè ha approvato altra maggioranza la mozione è relativa alla richiesta di trasferimento presso i donne a sede se, dell'autonegozio se esercitante la somministrazione di alimenti e rimande durante le notti nella via Santa di casa. Valutando che la mozione non gente che aveva il Presidente nuova, del Consiglio di Salonov la l'assessore del commercio, Sessione di sicurezza di Comunicato di verificare la regolarità di tali concessioni, di valutare il possibile trasferimento dell'autoregozio in modo volontano di un silenziali così da garantire il giorno di costruzzo dei cittadini. Si chiede al direttore del settore del settore zona 9, del settore del compilità di materia, se quanto deliberato sia stato poi realizzato, nel caso quali riscontri siano a me, mezzo alla delibera consigliata e provata. E anche qua ho ricevuto potermente il di cittadini della zona che mi dicono che anche se vuoi delibera la larga maggioranza, con più o meno gli stessi obiettivi, sono stati deliberati a questo Consiglio, non si è visto alcun, eh, alcun cambiamento, anzi, continua l'egrande, continua il rumore, continua tutto quello che c'era prima della delibera. Altre interrogazioni, invece questa è un po' più leggera, ma sempre importante, relativa allo lo spago per giovani, perverte dalla richiesta di... Eh, Un'intervenzione dove chiede mh, relativamente alla delibera della richiesta di potenziamento e di miglioramento della fruttività del campo di Basket, sito in via Cesare. Premesso che il Consiglio di zona 9, data 18 aprile, delibera 10 marzo 2013, ha approvato a larga maggioranza la mozione relativa alla richiesta... Chiedo un po' di silenzio Presidente del Consiglio Grazie solo perché poi anche in diretta spinning, o comunque, anche i cittadini che ci vedono per casa possono ascoltarci senza avere quel gusto questo cortesemente scusate, cortesemente chiedo a chi deve parlare di uscire dall'aula perché così non si sente assolutamente quello che viene detto dal consigliere Pettinino grazie, grazie. Allora ritornando a questa interrogazione è sulla richiesta del potenziamento e miglioramento della fluidità del campo di basca e Via Cesare. Cesani. Quindi chiediamo mh, il permesso che questa delibera la maggioranza qua, forse senza neppure una persona stemuta, perché passata a uh, maggioranza proprio schiacciante all'unanimità, la chiede proprio, chiedeva la richiesta di un potenziamento e si chiede al comune, al direttore, al presidente di zona, al settore, settore competente della materia se quanto è chiesto, quindi di eh, aver chiesto all'assessore dello sport coinvolgendo il parco nord eh, per, eh, per attuare questa delibera, si chiede perlomeno un riscontro perché poi noi non chiediamo che tutto venga fatto TAC ma di una risposta. Perché non è possibile presentare 20, 30, 40 interrogazioni e non avere neppure una risposta. Sì, magari le scrivo anche male, sì, magari non riesco, però sì, il significato c'è: cioè, si chiede qualcosa all'amministrazione, agli assessori. Ma è possibile che io ogni settimana devo mandare un sollecito alla Beatrice Buccioli, al sindaco, all'assessore del senza mai avere un minimo di risposta? È vero, sono un consigliere di opposizione è vero, sono confiscato, ma è anche vero che c'è un problema cioè ci sono questi atti che parlano da soli e questa non è un'amministrazione che funziona se si cerca il decentramento, se si cerca di dare più potere alle zone e poi non si rispettano com'è possibile creare un decentramento se non si ha rispetto delle zone oggi? domani non lo si so, potrà avere Concludendo, voglio dire che sono tornati i nomadi e gli zingari di Viale Berbera, hanno riportato il loro regalo, i cittadini del quartiere di Coca non ne vogliono più sapere, oggi ho letto una mail scritta da dei cittadini che mi hanno messo in conoscenza, non la leggo proprio perché è veramente scritta con una dichiarazione tale che ha ecceduto anche in, certi in certo linguaggio, quindi non me la sento di leggere. La condivido nella forma perché do voi a vivere in un quartiere dove c'è un parco splendido e dove tutte le sere, tutte le altre sere abbiamo 5, 6, 7 camper con annessi autocarri adibiti a furti, perché sono quegli autocarri. Quelli dove ci si può caricare i motorini, eccetera, eccetera. Quindi chiediamo ancora al Consiglio di zona 9, no? al Presidente di farsi carico di eh, provvedere a eh, cercare di, eh, di liberare queste zone da, questi, da questo problema. Grazie, se io voglio fare ah, un breve sì, intervento politico relativo all'aumento dell'abbonamento della Tieni. Il mio intervento non è solo solito intervento che ha aumentato il prezzo, è in più un intervento che è una scelta politica che fa questa maggioranza. Quindi, uno può essere d'accordo o non è d'accordo. Ma è il modo con cui si è fatto questo abbonamento tutto nel mese estivo. quindi, Facendo avere un disagio enorme, non solamente alle persone di giovane, ma anche le persone di certa età eh, che hanno problemi, poi a fare le cose e quali si spaventano subito perché devono sì. pagare più, pagare di meno, vanno nel paranorme e fanno confusione. Ma il metodo usato, le, le varie <coughs> modalità, delle donne, uomini over le 65, destinate donne, fino a 16.000, da 16.000, a 20.000, l'ISE per un abbonamento della TN, novità, c'è scritto, oltre a 16.000, l'ISE, devo constatare che le persone anziane non hanno più 65 anni, over, vuol dire che sono anziane anche, che hanno 80, mia mamma ha 80 anni, è andata in confusione, due giovani per fare questo regolamento di poveretta ma sono persone anziane che non sanno ma in più scusate eh, esatto, facciamo dopo più eh, la capisciate che è ok cioè il controllo dell'ISE va portato giustamente perché quest'anno è stato fatto in questa maniera. Ma oltre a dire sono necessari anche i seguenti dati, prima a dettagliare, ma non in maniera sarcastica, leggendo i dati, importo complessivo di eventuali 20 lavori caduti e più ok, qui ci siamo, dati sul patrimonio immobiliare di tutti i componenti del gruppo. So, già, posso... Come già precedentemente chiedo cortesemente a chi deve per dare in modo al consigliere De di fare proprio intervento. Grazie. Sto leggendo dati sul patrimonio immobiliare di tutti i componenti del mondo, con esibizione dal segmento documento e azione a giornata 13 al 31:12: salto del conto corrente bancario e o postale, codice abi della banca e o coordinate dell'ufficio postale, possesso di titoli, box, cd, eccetera, eventuali assicurazioni patrimonio netto da impresa, per titolare imprese come dati sul patrimonio immobiliare di tutti i componenti del nucleo aggiornato sull'estudio 12. In caso di affitto, contratto, registrato di locazione, importo del cane anno versato dell'anno precedente. In caso di separazione, e anche separazione, certificato per qualità della presenza di due soggetti di maledità permesso di rompere per cittadini stranieri. Questo è quello che una persona over 65 deve portare per avere una riduzione sull'ISE di competenza. Non faccio nessun commento, leggo solamente quello che è fatto dal sindaco nostro eh, di Milano. Ma la cosa più da capicciare è che eh, nessuna forza politica, forse qualcuno dice cioè qualcosa, ha preso posizione a fuori di questa queste persone sì, anziane, ah, cioè nessuna forza politica di sinistra che è vicina alla cittadinanza e alla povertà della gente ha preso posizione dicendo guarda qui c'è qualcosa che non fa, cioè una persona che non 90 anni non può rappresentare a presentare l'ISE come vuole con l'AIMBOD, T, e compagnia Bella, ha di una sussistenza, di un anno, eh. sussistenza, non mi aiuto, quindi io rimango disturbo per l'omologazione politica che si ha in questa città ad anno della cittadinanza. Quindi alcune forze di sinistra, di cui vado a menzionare, eh, regolazione comunista, comunisti italiani, il PD è stato l'unico che ha fatto l'intervento, il che ha questo c'è qualcosa da rivedere nella cosa, è stato l'unico, e poi beh, non si so ma gli altri che sono notoriamente vicino alla popolazione povera devo dire che parte stanno in questo momento. Grazie. Consigliere Penegron Sì, grazie Presidente Per tutto ringrazio Presidente Tucci per la cittadina in cui si è informato sui lavori che mi interessano per il del parcheggio, nuovate, comasini Guarda, ma io non voglio nel Presidente Signore, sì, ringrazio per accelerati la di risposta al quesito che avevo posto in commissione. Eh, detto questo presento un'interrogazione che sapendo che comunque non riceverà risposta, ma la presentiamo comunque e continueremo a presentarla. Eh, non la leggo, la interrogo brevemente, nel senso che è semplicemente un'interrogazione con la quale chiedo cosa stia succedendo in comune dopo l'approvazione dello eh, scorso luglio dell'anonimità della mozione che ho presentato sulla logica sindacale, ovvero se questo abbia trovato riscontro nell'amministrazione comunale presso il sindaco e l'assessore competente e come si stia attivando eh, per far sì che quello che noi chiediamo si possa, si possa realizzare. Grazie. Vorrei però poi chiedere conto di una cosa che per me è di una gravità assoluta, se sia... Se ciò che viene scritto sull'ultimo numero di amici dal buon Gianni Russo sia vero. Ovvero, noi sempre nel mese di luglio abbiamo votato la grande maggioranza, una, una mozione presentata dal presidente Sini, con la quale chiedevamo che venisse ripristinata la l'aragrafe di Piappo Vitasca, ben sapendo che questo era molto difficile, se non quasi, quasi impossibile. E quindi. L'anagrafe, abbiamo visto, è stata definitivamente chiusa, addirittura sul sito del comune ci sono già indicazioni. In prima pagina, forse perché magari qualche pensiero cattivo in poverina, perché in prima pagina si vede come si può utilizzare alternativamente altre anagrafe rispetto a quella. Ma la gravità non sta tanto in quello che già male fa ai nostri quartieri, ma quello che succede successivamente, ovvero oltre. Al fatto che viene a sparire un servizio importante per la zona, quegli spazi che noi per tanto tempo abbiamo venuto con un fiero a all'occhiello, dalla nostra zona, ottenuti proprio da Consiglio di Zona 8, no? con la costruzione di un centro, uno spazio utile per la comunità, sembra che il comune abbia deciso di vendere, di mettere addirittura in vendita, senza che noi venissimo informati, senza che noi venissimo messi comunque a conoscenza di questa cosa, ma in, in qualche riga di un non so quale relazione viene già considerata anche una, una cifra ipotetica di valorizzazione di quell'area che è intorno ai 160.000 euro. Andiamo a togliere i servizi e andiamo a vendere anche addirittura per far caso che non siamo capaci di gestire un bilancio che non si sa mai quando proveremo, uno spazio che potrebbe comunque, se non l'utilizzo che ha avuto fino ad oggi che ha avuto fino adesso potrebbe trovare tante altre valide opportunità come centro i centro anziani o spazio per altro genere di servizi se questa è la considerazione che l'amministrazione comunale ha nei confronti nostri delle periferie a questo punto invito non tanto il comune a vendere per gli spazi all'interno del mistero, ma forse farebbe meglio che vendervi a Nato data l'estrema utilità che hanno tutte le nostre azioni, non solo non vengono prese in considerazione le nostre richieste di miglioramento, vengono addirittura peggiorate. Non vendiamo un'isenda, chiudiamo il corsi di zona e vendiamo l'inanau. Grazie. Presidente Caroli. Grazie, intanto... Buonasera a tutti eh. eh, e buonasera io volevo solamente rendere noto a tutti i consiglieri che finalmente una lunga battaglia che abbiamo iniziato qui in Consiglio di Tona si è conclusa positivamente. Ovvero il tratto riciclabile, il che eh, abbiamo menzionato come pericoloso la curva sopra la superstrada, è stata finalmente eh, resa sicura con un manufatto in legno e quindi. anche se il tempo di realizzazione di questa opera è stato lungo e, e, e quindi con piacere è un'altra cosa a tutti e quindi il a tutti Grazie, eh, ma intanto volevo comunicare che oggi c'è stata la commissione Sport a François Ventotte che si è discusso del bilancio 2012 e di bilancio del 2013 del, di Milano Sport. Eh, Milano Sport in questi anni ha avuto, ovviamente, tutti sanno, anche aiuti da parte dell'amministrazione Comunale, compreso nel 2012, nel bilancio presentato c'è una perdita di circa 3.000 euro, qualcosa più, ma eh, io ho posto delle domande perché mi sembrava eh, positivo dal punto di vista dei lavori e dei risultati ottenuti, ma secondo me leggendo in prima battuta le voci di bilancio eh, mancavano le spese di manutenzione e quindi questo è da capire come viene eh, introdotto l'altra cosa che mancava è la, la spesa per strutture quindi la gestione di una piscina perché soprattutto erano le piscine quindi quanto viene a costare a mantenere una piscina sia dal costo di eh, personale ma anche dal punto di vista delle, delle manutenzioni eh, queste sono alcune domande che ho posto all'attenzione della Commissione Potrebbe, dovrebbero arrivare delle risposte nelle prossime giornate probabilmente, non è, non è dato per certo in quanto non hanno risposte immediatamente ho chiesto se nel preventivo di spesa del 2013 è prevista una spesa di manutenzione per quanto riguarda la piscina Scarrioni in quanto ci sono dei problemi che dovevano essere risolti nel 2012 l'anno sport non ha provveduto a risolvere ma anche su questo non c'è stata una, una risposta quindi spero, mi auguro che possa arrivare nelle prossime eh, giornate altra cosa che eh, mi ha portato ad avere una posizione come Presidente della Commissione Sport ma perché è tutta fuori di momento quindi è su quanto è stato scritto dai giornali nelle giornate settimana scorsa, dove eh, in un'intervista, in alcune dichiarazioni, insomma, dove sembra che sono state fatte dall'assessore allo sport, dove si parlava di una possibilità di esternalizzare a privati gli impianti sportivi di un certo peso, tra questi anche Liseo con un possibile spacchettamento delle attività sportive cosa ripresa oggi in commissione dove uno dei ragionamenti che stanno facendo è quello di eh, poterlo eventualmente adibire a rugby per quanto riguarda la parte esterna ovviamente io ho espresso un parere negativo rispetto all'operato perché non è così che si, eh, si lavora ci sono dei consigli di zona e sarebbe stato opportuno un confronto all'interno dei consigli di zona quindi eh, noi abbiamo sempre lavorato su Viseo con un progetto diverso che fosse una struttura polifunzionale e quindi non in una direzione mono sport e quindi questo ovviamente alla fine ha portato a una risposta della Presidente della Commissione che è quella che lavoreremo assieme per trovare soluzioni diverse perché era lamentato che non è più possibile leggere dai giornali quali sono gli sviluppi o le, eh, mh, mh, così ce eh, il riposizionamento all'interno della città e delle zone e dei piatti sportivi come è avvenuto in questo caso. Quindi positiva la risposta dove abbiamo un, un lavoro comune, però è un atteggiamento che da parte mia è criticato. Vorrei informare che i consiglieri che è iniziata la verde estate le prime due serate sono andate bene la prima benissimo al di là di affermazioni o dichiarazioni fuori luogo rispetto alla verde estate per come è stata coordinata, gestita e deliberata ma che poco importa perché comunque è di basso livello ma eh, ovviamente il fatto che la prima serata di apertura ha visto oltre 200 persone presenti e che il giorno dopo per il quartiere di Bruzzano e nei negozi si parlava della, serata, della prima serata della verde estate ritengo che sia un risultato ottimo per tutto il Consiglio di zona a differenza delle posizioni individuali che ognuno può avere ieri sera c'è stata una seconda serata dove ovviamente per i ritardi anche di informazione quant'altro comunque superava le 70 presenze serata piaciuta per il tipo di spettacolo di, eh, di serata organizzata quindi credo che eh, le prospettive sono buone mi auguro che si proceda in questa direzione, che vada sempre meglio. Poi so che la prima serata c'era un uno o qualche consigliere presente che quindi volendo può confermare quello che sto dicendo. L'altra cosa, eh, so che non si risponde, però credo che affermare che nessun partito della sinistra attribuendo alla rifondazione comunista il silenzio sull'aumento dei biglietti del tram sia una cosa ingiusta e non vera perché basta leggere gli ultimi due giorni i giornali per capire che il Fondazione Comunista, nella voce del Presidente del Consiglio Comunale, quasi Rizio si è espresso contro questa manovra, si è espresso contro l'atteggiamento che la Giunta sta tenendo rispetto all'ISA, rispetto all'Irpef, rispetto a tutta una serie di cose e che se non si trovano soluzioni adeguate non è detto che si voti a favore anche del bilancio. Quindi credo che le posizioni di riformazione comunista siano chiare e quindi chiedo a chi è intervenuto almeno di retificare su questa posizione. Grazie, eh, naturalmente non è così perché non si apre il dibattito, quindi eh, capo di no. sì, no, eh volevo ehm, fare una richiesta e approfitto della presenza del direttore di settore È una cosa abbastanza banale io eh, intanto la, la ringrazio per essere spesso presente e nostre sedute. Eh, la richiesta che le faccio è questa io ho con favore eh, il fatto innovativo che le commissioni vengano eh, preannunciate con sms e consiglieri questo evita il fatto che eh, cioè togli praticamente l'equivoco che chi non, ha, non guarda spesso il computer magari si trova. Però volevo chiederle eh, se era possibile fare questo, magari togliendo anche alcune cose che ci sono nell'SMS che aveva, anziché mettere il numero della commissione, eh, mettere il nome della commissione, io ho visto che in alcuni casi viene fatto, per esempio per la prossima convocazione della commissione del commercio c'è scritto comi, comi" Commissione Commercio. No? Quindi magari per semplificare il tutto, togliendo che la Commissione, salvo in casi diversi, si svolge all'esterno dei locali del Consiglio di Zona, secondo me si può evitare, proprio perché per, eh, diciamo, per semplificare la cosa, per non appesantirla ulteriormente, evitare di dire che si svolge presso la sede del Consiglio di Zona in direzione al 38 si mette magari martedì convocazione, commissione fer dalle alle eh, che sta per il se, ehm, se era possibile farlo eh, lo so che non è una cosa importante però magari è una tecnica ufficiale perché vabbè, non tutti si ricordano a memoria il numero delle commissioni grazie E perché ce ne sono tante grazie ce, grazie. ce ne sono anche due provvisori scusate se... Potrei... uh, uh, darei la parola il direttore di settore che risponde immediatamente a questo quesito da che ce l'abbiamo qui con noi oggi grazie approfittando intanto buonasera a tutti eh, approfitto, approfitto del, eh, di questo intervento per eh, presentare questo nuovo servizio che abbiamo, eh, che abbiamo introdotto eh, abbiamo riattivato un applicativo eh, che già esisteva che anche, anche altre zone ha già utilizzato, che stiamo utilizzando adesso che sono accolti, bene accetti ovviamente tutti i suggerimenti, eh, ne faremo tesoro per vedere quanto possiamo intervenire su quella prima. Tenete presente però che, essendo un sistema predefinito, eh, reimpostato, eh, non, non c'è eh, data la possibilità di intervenire su tutto, quindi come vedete ci sono dei messaggi che vengono inviati automaticamente e non è detto che ne potremo intervenire per esempio limitando uh, alcune indicazioni che invece di default vengono uh, previste proprio dal sistema. Comunque verificheremo uh, questa possibilità, noi verificheremo la possibilità di notificare magari anche il tema del logo uh, per esempio è molto pesante uh, o comunque altre, tutte le altre segnalazioni sono, sono ben accerte. Eh, se avete ovviamente delle limitazioni rispetto al fatto che qualcuno vuole eh, che arrivi il messaggio anche su website o sul telefonino magari non arriva scriveteci una mail e poi eh, provvediamo a inserire il nominativo o verifichiamo se ci sono degli accordi, grazie grazie, eh, per quanto riguarda la commissione educazione prima di passare alla nomina degli scrutatori mi informo che eh, in settimana eh, c'è stata la Commissione di Educazione a Palazzo Marino sul tema dell'amianto che fortunatamente dal punto di vista della nuova tornata di verifiche non ha, non ha trovato sorprese sredite in zona 9. Nello stesso tempo però a questa commissione l'assessore Rozza ha eh, garantito che il lavoro in corso per la sistemazione della sede provvisoria di via De Calboli e delle aule di via Passerini è eh, in fase di, eh, eh, di effettuazione e che quindi la scuola eh, Cassini, come era stato detto prima, delle vacanze estive, chiuderà diciamo, l'anno scolastico presumibilmente arriverà alle vacanze di Natale nella vecchia sede per poi chiudere eh, la scuola e trasferirsi durante le vacanze di Natale e iniziare l'anno eh, nella eh, sede provvisoria di via Polocide Calvoli e nelle aule della scuola elementare di via Passerini. A questo proposito desidero eh, in modo particolare ringraziare il direttore di settore che ha messo a disposizione di uno dei servizi che occupavano la sede di via Paolucci De Caldoli, la villetta eh, di Villanau, adiacente a Villanau, e questo ha favorito la sistemazione di un servizio mentre per i vigili, per la polizia locale stanno ripristinando la sede di via Passerini 5 e in questo modo eh, si è risolta una situazione che era potenzialmente eh, molto grave perché non c'era veramente una sede per mettere i ragazzi della Cassinis eh, durante i lavori di abbattimento e di ricostruzione. Eh, eh, per quanto invece riguarda la scuola di Diego Freddo da Pisso, sono in fase di ultimazione dei lavori relativi ai bagni, sono stati rifatti tutti i bagni, quasi tutti i bagni della scuola, non appena il cantiere sarà agibile organizzerò un sopralluogo. Nello stesso tempo ho già chiesto alla nuova preside reggente di via Pavoni L'autorizzazione a svolgere una commissione sopralluogo nella media di Via Pavoni, che quest'anno eh, più, più di una volta eh, si è rivolta a noi per, per chiedere aiuto perché sta perdendo classi. Eh, per quanto riguarda la formazione delle classi, eh, devo dire che la zona 9 ha un trend estremamente positivo molte scuole hanno aumentato il numero di sezioni delle prime classi eh, e eh, questo vale sia per la Cesari sia per la scuola elementare di Diego Fredo da Bussero che avrà tre prime contro le due dell'anno precedente e, e così via eh, basta, non ho nient'altro da dire come commissione educazione chiedo per cortesia al consigliere De Lorenzo se è disponibile a farlo scrutatore, eh, al consigliere Faregna, al consigliere Rossi, i scrutatori sono De Lorenzo, Faregna e Rossi, non ci sono verbali da ratificare quindi passiamo al primo punto iscrizione dell'associazione apertamente valentino a un lusso zonale delle associazioni non ci sono iscritti a parlare noi chiamo in votazione non c'è nessun eh, vi faccio notare che parlo da questa postazione e voto da questa postazione per un problema tecnico. Grazie. Dichiaro chiusa la seduta. Da, da votazione. Presenti 22, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al secondo punto, iscrizione dell'associazione familiare, fidarsi della vita onus all'albo zonale delle associazioni. Non ci sono iscritti a parlare, quindi mettiamo in votazione. Chiara chiuso la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, 0, contrario 0, 0, approvato. Passiamo ora al punto 3. Concessione di patrocinio gratuito alla società cooperativa sociale Pandora per la realizzazione del progetto denominato Testimoni, esperienze raccontate, passaggi di vita, immediatamente eseguibile. Eh, chiedo cortesemente al eh, vicepresidente Esposito. Chiedo cortesemente al vicepresidente Esposito di leggere la relazione. Sì, sono. Grazie. Onorevole consiglio. Le commissioni educazione, e commercio e vita produttive, riunitesi consolutamente in data 24-7-2013, hanno preso in esame l'iniziativa proposta dalla cooperativa Pandora e testimoni, esperienze raccontate, passaggi di vita, incontri positivi sul lavoro. Il progetto, giunto alla sua seconda edizione, vuole dare ragazze e alle ragazze delle scuole di zona l'occasione di incontrare persone autorevoli provenienti da vari settori della società italiana, dalla cultura, dall'imperiettoria, dal sociale. Durante questi incontri i protagonisti raccontano come sono riusciti a costruirsi un lavoro con impegno, serietà, onestà e consapevolezza del proprio ruolo nella società. Lo scopo? è quello di far comprendere l'importanza di individuare e coltivare i propri talenti con passione e determinazione e di proporre il modello dell'impegno in vista di uno scopo, in un momento storico che tende a togliere le speranze di futuro alle giovani generazioni. Le commissioni congiunte Educazione e Commercio e Attività Produttive propongono a maggioranza, considerata la valenza educativa del progetto e il suo alto valore sociale, di concedere patrocinio gratuito nonché l'utilizzo della civica stamperia per la realizzazione di materiale informativo, volantini, lofettine, viti, a sostegno di questa iniziativa. Voglia pertanto con questo onorevole consiglio approvare l'iniziativa sopra descritta. Grazie. Scusate, abbiamo sempre qualche problema tecnico. Non ci sono eh, iscritti a parlare, quindi possiamo mettere in votazione. <ride> Neanche quello. schiacciato Un attimo perché mi dà per l'altro corso. Un attimo cosa, scusi. Sì, se chiudiamo le votazioni, Allora continua a votare. Dichiaro chiusa la votazione sì, il... Presenti 21, favorevoli 21, contrari 0, astenuti 0, approvato mm. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità Ma perché Por que me pareci um pois, hein? Por que é que eu me pareci um pois, stiamo votando l'immediata eseguibilità sì, eh. sì, eh. dichiariamo chiusa? la votazione. Presenti 21, favorevoli 21, contrari 0, astenuti 0, approvato. No, ma non di passiamo al punto 4 approvazione dell'iniziativa presentata ah, dall'associazione culturale credibilità per la realizzazione di uno spettacolo Stesso, musicale intitolato Gade che ha Qua era che non se sì, va a dire, se sta se se se no. se non no, no, no, no. Sta dicendo niente. alzi no, eh, no, no. no, il curettino e ti metti di fianco, Non è solo per Grazie per Punto. già finito il la è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 si intende che il progetto possa aiutare per essermi di interventi per dare qualità per cittadini e che abbia partenza culturale e qualità per i Pertanto la Commissione ha fatto una grande organizzazione euro per il resto del comunale, con gestione gratuita del per anno e la data del 28 settembre. Si intende come difficile provvedere la data di evoluzione di eventi tramite comunicazione istituzionale, sul superiore fisico, limitando la fila di poi pertanto il consiglio consiglio è proprio quello che è Grazie, non ci sono iscritti ah. a parlare, mettiamo in votazione chiudiamo la votazione presenti 21 favorevole 19 contrari 2 e voti 0 approvato mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità votare <sussurra> in eseguibilità che cazzo si lo spieghi cosa c'entra votare in l'immediata l'immediato eseguibilità sono i voti di 5 stelle per non far cadere il nome. That's fine stiamo votando l'immediata eseguibilità ma io voglio dar fiducia a la votazione presenti 22, favorevoli 19, votanti 3, assieme a 0 quindi ci avvertiamo passiamo passiamo ora respinta respinta respinta immediata Passiamo ora al punto 5 Parere relativo al progetto di riqualificazione del centro sportivo di Viale Sarca 205 proposto dall'Università degli Studi di Milano di Cocca dalla parola al del presidente della commissione sport, Gianfranco Tucci. Grazie, volevo, volevo prima di leggere la relazione ringraziare il lavoro svolto dai commissari e i loro, i loro interventi che hanno chiarito e permesso di approfondire anche le varie posizioni Rispetto a quello che sarà il nuovo sviluppo del centro sportivo Propatria con l'intervento massiccio dell'Università di Tocca. Inoltre, volevo ringraziare anche perché in, due, in una delle due commissioni c'erano presenti anche i dirigenti dell'Università di Tocca, oltre che ai presidenti del CURS della Propatria e, il, e la direzione e la presentanza dell'assessorato allo sport. Quindi eh, è stato anche un momento di confronto per chiarire alcune dubbi, alcuni, alcune perplessità che potevano sorgere, quindi credo che alla fine il lavoro che è stato prodotto è eh, un lavoro positivo e in linea anche con quanto già avvenuto per l'impianto sportivo della della penasina Onorevole Consiglio la Commissione Sport e Tempo Libero riunitasi nei giorni 19 e 26 giugno 2013 ha esaminato la richiesta di parere relativa alla concessione del centro sportivo di proprietà comunale sito di Alessandra 205 all'Università degli Studi di Milano di Corte pervenuta dall'amministrazione centrale settore sport e benessere. premesso che la società Propatria che aveva in concessione d'uso dal 1986 il suddetto centro sportivo, in data 4-10-2013, ha presentato domanda di recesso. Con determinato dirigenziale numero 81 del 4 giugno 2013, il settore sport e benessere ha preso atto della volontà del concessionario di recedere dalla convenzione. che L'Università degli Studi di Milano di Cocca, ai fini di coniugare le attività didattiche in ambito universitario con le attività sportive e ricreative praticate sul territorio, dalla società propria e da associazioni della zona, ha elaborato e presentato durante la commissione di mercoledì 19 giugno 2013 un programma di interventi di miglioramento qualitativo degli impianti per la riqualificazione del centro sportivo sopra citato mediante il miglioramento qualitativo degli impianti. La proposta, considerato che la proposta di riqualificazione del centro sportivo, prevista in più fasi, che avrà come obiettivo finale la realizzazione di un centro polifunzionale ispirato alla concezione dei campus universitari, europei ed americani, avrà una notevole rilevanza pubblica, quale elemento di riqualificazione territoriale conseguente al crescimento qualitativo della coesione e integrazione attraverso i servizi che verranno messi a disposizione sia dalla popolazione universitaria sia dall'intera cittadinanza. Preso atto che, con deliberazione di Giunta Comunale numero 1145 del 10-6-2013, la Civica Amministrazione ha approvato gli indirizzi per la concessione di un uso gratuito dall'Università degli Studi di Milano di Cocca, del Centro Sportivo di Proprietà Comunale Sito di Alessandra 205, preso atto che la Commissione Sport e Tempo Libero, riunitasi, ha esaminato la proposta di riqualificazione del Centro Sportivo di Proprietà Comunale Sito di Alessandra 205 alla presenza dei referenti dell'Università Picotta, del Presidente della Società e del Presidente del CUS, che hanno illustrato il progetto e i relativi costi oltre alle tempistiche constatato che la Commissione ha verificato da parte degli interlocutori la massima apertura e condivisione delle richieste avanzate dai commissari e dalla Presidenza, in linea con quanto approvato anche in merito ad altri impianti sportivi della zona per garantire l'utilizzo da parte delle associazioni del territorio, presentando una maggiore attenzione alle fasce più deboli che sono state identificate nelle scuole della zona e nelle persone con disabilità. Le proposte si possono così riassumere. Tutte le scuole della zona 9 potranno usufruire tutti i giorni e gratuitamente dell'impianto sportivo negli sport che vorranno praticare a partire dalle ore 9.30 e a partire dalle ore 9.30. Qui c'è un refuso e non dalle ore 9.00, come, come previsto dalla proposta. 9. Questo è un refuso che non è... Le, la, le associazioni sportive per persone con disabilità come i centri più uni per i disabili della zona potranno soffrire dell'impianto sportivo gratuitamente dalle ore 9.30 alle ore 12.30 come per le scuole. Le restanti ore della giornata le associazioni dovranno corrispondere al gestore un costo tariffario agevolato per le discipline che vorranno praticate. praticare. L'impianto sportivo verrà concesso gratuitamente per 10 giornate all'anno all'amministrazione comunale e al Consiglio di zona. Le scuole e le associazioni che eseguiranno delle strutture a chiuso a titolo gratuito dovranno coprire le spese di luce e riscaldamento con una tariffa forfettaria. Sarà presa in considerazione la possibilità di inserire altre discipline sportive, quali il rugby, la scherma, la lotta e le arti marziali. Tra l'altro su questo c'è già una richiesta di incontro di una società di fake football che vuole incontrare sia la propria che il curs minare dell'università per vedere di inserire già da adesso o comunque prossimamente, il più velocemente possibile, questa disciplina. Quindi già si stanno muovendo tra, tra di loro nei contatti si terranno periodici incontri tra, tra rappresentanti dell'Università di Cocca, del Curso della Propaglia e della Commissione Sport del Consiglio di zona 9 per verificare la corretta attuazione della concessione e per esaminare possibilità di collaborazione al fine di proporre eventi alla cittadinanza questo entra in un ragionamento avanzato in Commissione quando l'Università di Costa disse, noi abbiamo degli spazi da mettere a disposizione, lavoriamo insieme perché questi spazi come la biblioteca o l'auditorium e così via possano essere usufruiti e quindi la cittadinanza possa eh, non vivere in isolamento le ore serali quando si chiude la. La Commissione Sport e Tempo Libero sarà rappresentata da tre consiglieri, questo è stato proposto, anche questo da parte dell'Università e dei, del Curs e della Patria l'hanno preso in considerazione favorevolmente in modo tale da avviare sempre di più quello stretto legame e collaborazione tra noi e loro. Pertanto la Commissione Sport e Tempo Libero, a fronte di quanto sovraesposto, ha espresso la maggioranza a parere favorevoli affinché il centro sportivo di proprietà comunale si tenda a risalto per i 105, sia assegnata all'Università degli Studi di Milano di Cocca, prego rispetto della delibera con l'inserimento della Convenzione che verrà stipulata tra l'amministrazione comunale e l'Università delle richieste sopra riportate. Si chiede quindi a Podestano Onorevole del Consiglio di approvare la delibera così come formulata. Grazie. Consigliere Favario. Grazie Presidente. i semplici presidi di alimenti, ossia al Presidente Tucci. Allora, al terzo punto abbiamo constatato che viene, viene così scritto, l'impianto sportivo verrà accesso gratuitamente per 10 giornate all'anno all'amministrazione comunale e al Consiglio di zona. Quello che non mi è chiaro è le 10 giornate all'anno spettano al Consiglio comunale e altre 10 giornate spettano al Consiglio di zona o... Dieci giornate sono ripartite tra, comunale, tra amministrazione comunale e consiglio di zona, perché in tal per caso, se così fosse, presenterei un emendamento alla delibera e aggiungerei equamente ripartite 5 al consiglio di zona e 5 all'amministrazione comunale. E un altro passaggio invece mi è poco chiaro. Forse perché non essendo iscritto alla commissione non ho preso parte ai, ai lavori. E al termine della delibera eh, appare che il centro sportivo di proprietà comunale di Viale Sarca 105 verrà assegnato quindi all'università degli Soli Quindi la società propatria sparisce, sparirà, e, e quindi che, che misura rimane e cosa rappresenterà la società contraria se il condensorio viene assegnato all'università ultimo quesito eh, la commissione sarà rappresentata da tre consiglieri che verranno definiti successivamente verranno scelti di volta in volta tra chi presterà disponibilità all'interno della commissione quali sono le novità? grazie ovviamente il Presidente mi sapevo di intervenire se, se le risposte non sono sufficienti darei prima la parola al Consigliere De Lorenzo se il Presidente Tucci è d'accordo allora si sì. scari. Consigliere De Lorenzo no, sul fatto ricalca un po' la deriva che abbiamo provato dalla questo, giustamente dove abbiamo messo se Siccome c'era anche la postina di 10 giorni distribuita al Consiglio Comunale, secondo me, poi lo verifichiamo, è già dalle 5-5 sarebbe riduttivo, perché in teoria il Consiglio Comunale potrebbe anche avere 9 a disposizione all'anno e non al Consiglio Comunale. Quindi metterei la somma delle giornate, sono 10, magari mettiamo la somma, ma le sono 10, giù finiti da uno e l'altro, cioè abbiamo un articolamento metto giù. La cosa dei consiglieri, anch'io mi sono chiesto, perché solitamente in questi casi, quando vengono fatte altre convenzioni, i tre consiglieri sono distribuiti, due della maggioranza e una opposizione. Ecco, magari specificarlo dentro, fare, una, fare un emendamento con scritto due consiglieri della maggioranza e uno di lo faccio l'emendamento emendamento e lo passo. Così si accogliere una cosa... Di solito si fa così, di solito si fa solo così, invece, Ma mi diceva, specificarlo è meglio, ecco, ecco secondo me. Non eh. che eh. consigliere Tucci Sì, faccio io l'osservazione no io l'osservazione che voleva fare il presidente Motta visto che è fuori c'è un refuso nel, no ma fatto vedere che c'è un refuso di, nella relazione della data riferita alla però poi andiamo a verificare meglio all'inizio c'è cioè, permesso che eh, in data 410 2013, siccome ottobre il mese prossimo eh, quindi sarà 2012 2010. però lo verifichiamo ma così è perché è per il tuo è partito nel 2012 quindi eh, ho sbagliato io quando ho digitato, ho digitato la, la data per quanto riguarda invece le, le, le osservazioni è vero che questo queste diciamo, eh, richieste formulate in delibera sono in linea con quanto eh, deliberato nella delibera sul campo sportivo della Tomasina, perché credo che siccome le zone avranno, almeno, dico, non avranno, dovrebbero avere più avanti delle delle che rispetto alla stesura anche con gli uffici con il direttore del settore insomma, con tutta la struttura zonale anche la possibilità di stendere delle concessioni nel momento in cui verrà approvato tutto il percorso di decentramento e allora io credo che sia importante cominciare da queste piccole cose a, eh, visto che sono le prime che andiamo a non a stilare come convenzione, ma a dire la mostra come andrebbero aperti gli spazi alla cittadinanza anche perché molti sanno, soprattutto i consiglieri di vecchia data, come il consigliere De Lorenzo e eh, sicuramente il consigliere De Lorenzo, che quando è stata stipulata la convenzione con la propatria nell'86 la Propatria si era impegnata a tenere aperto alla cittadinanza a tariffe molto agevolate e a fasce orarie che permettessero poi alla cittadinanza di usufruire il più possibile dello spazio. Questo non è mai avvenuto, anzi, quando la Propatria ha deciso di aprirsi alla cittadinanza con tariffe comunali e con nel rispetto di ha posto come orari delle fasce molto difficili per, soprattutto per i lavoratori faccio un esempio eh, alle 7 del mattino o alle, alle 22.30 23 in avanti è evidente che sono orari dove la cittadinanza soprattutto i lavoratori non, difficilmente possono usufruire allora io credo ed è per questo che Penso sia giusto mettere dei, dei paletti, perché dico così per capirci, proprio perché, siccome noi abbiamo anche il compito di andare a verificare il del rispetto delle convenzioni, e siccome sto ancora aspettando da mesi, e farò un sollecito all'assessorato allo sport, perché arrivi questo elenco di documenti da chiedere alle società sportive quando si vanno a fare i sopralluoghi per verificare che tutto sia norma. E credo che se noi già cominciamo da adesso possiamo uh, avviare un percorso più lineare e quindi anche più produttivo dal punto di vista del lavoro che noi dobbiamo fare nell'andare a verificare le varie, i vari rispetti di convenzione quindi da questo punto di vista sta in questo anche la nomina dei consiglieri io non ho messo due di maggioranza e uno di opposizione perché come succede in tutte le nomine che, eh, che si fanno c'è sempre un ragionamento a monte prima di arrivare alla delibera che poi eh, indica quanti all'opposizione e quanti alla maggioranza eh, il, quello che a me interessa al di là dei numeri e il come vengono disposti a me interessa che non accada quello che è accaduto nel mandato precedente cioè che noi abbiamo nominato i consiglieri all'interno della, della Propatria e poi sono stati convocati una volta perché abbiamo fatto di quelle pressioni molto pesanti e molto forti e, per portarli a convocare. Quindi credo che al di là di questo noi dobbiamo lavorare perché vengano convocati poi i consiglieri nominati. L'altra cosa, in che misura rimane il Propatria all'interno dell'impianto? Dell eh, propaga come è stato detto all'interno del dibattito della commissione l'università di Tocca in sostanza acquisisce dall'amministrazione comunale gli impianti l'università di Tocca investe, eh, investe una somma economica per la riqualificazione e ristrutturazione dell'impianto ma la gestione dell'impianto, quindi rispetto a, a chi deve giocare per eh, le fasce orarie, le tariffe se qua, le, eh, le demanda alla Propatria e Plus che insieme gestiranno per conto dell'Università Bicocca lo spazio, il eh, centro sportivo. Scusi, scusi consigliere forse lei non dovrebbe distrarsi lei ha fatto una domanda che è in che misura eh, rimane propatria se va in mano all'università di Coppola con quale modellità che sto spiegando per cui la domanda è stata fatta e io rispondo vabbè no, non posso ripeterla eh, l'altra domanda è quella delle dieci giornate ma devo dire che in parte in parte ha risposto il consigliere De Lorenzo, ma per essere più chiari, Almeno le dieci giornate io le lascerei così per un semplice motivo, che se noi mettiamo un vincolo 5 all'amministrazione comunale, 5 a noi o viceversa 7 a noi e 3 a loro, è evidente che se noi o l'amministrazione comunale non le utilizziamo, rimangono cioè, riman lì, nessuno più che può utilizzare invece le 10 giornate all'anno sono in pratica una giornata al mese tirando via le feste di Natale e le feste estive è una giornata al mese se non la usiamo noi la usa l'amministrazione comunale se non la usa l'amministrazione comunale la usiamo noi se nessuno delle due usa la giornata è persa, non c'è un recupero entro la fine dell'anno e siccome è più probabile che siamo noi ad organizzare degli eventi insieme alle associazioni, insieme a insieme a chi vorrà organizzare degli eventi sulla propapria, io penso che saremo più noi a sussurrire delle giornate che non l'amministrazione comunale quindi io la lascerei così, ci cioè lascerei così questo passaggio proprio perché ci permette sia noi che l'amministrazione comunale di non essere vincolati e, e ingabbiati rispetto a, una, a un meccanismo che poi vedrebbe sia noi che loro penalizzati. Io credo di aver risposto. E se non ci sono sì, altri interventi sì, sulla nomina ho appena riferito che non lo metterei non, non, non metterei due di maggioranza due di una deposizione ma la discutiamo all'interno della riunione dei capigruppo non lo so però per me è lo stesso eh. Allora, allora per me non è un problema metterlo o non metterlo a me non mi, non mi cambia la vita a me interessa il ruolo che devono avere i consiglieri all'interno della, della cosa perché se no è inutile che poi ci grazie Dunque, mettiamo in votazione l'emendamento presentato da Lorenzo dal consigliere De Lorenzo la commissione sarà rappresentata da tre consiglieri, due consiglieri della maggioranza e uno dell'opposizione. Mettiamo in votazione l'emendamento. Stiamo votando l'emendamento del bisogna... consigliere De Lorenzo che dice che la commissione sarà rappresentata no, da due consiglieri della maggioranza e uno per il sottoscritto. Siamo Astrumenti di spartizione già definiti. Ma chiusa la votazione. No, no, no. Presenti 34, favorevoli 31, contrari 1, astenuti 2. Approvato. Il peso politico di 5 Stelle è il sé. Grazie grazie. Mettiamo in votazione l'intera delibera. per una cortesia. Infatti noi siamo fatti a Mettiamo in votazione l'intera delibera così come è votata. Riuscite a far cadere. Ah guardate. Ma come? Non hanno votato fino adesso. volevano far cadere il numero. Chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevoli 30, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo ora al punto 6. Parere Grazie. relativo alla ristrutturazione edilizia con cambio d'uso del sistema residenziale e modifiche della ma inerente all'immobile di via bene numero 10 dalla parola al Presidente della Commissione Territorio, Luca Sivoli. Con l'onorevole Consiglio, la Commissione Territorio, a seguito della riunione, avuta sin dal 2 settembre 2013, esaminando l'organizzazione tecnica, ha approvato in maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito al parere relativo alla registrazione del inizio con cambio d'uso industriale residenziale e modifiche della sala, inerente all'immobile di via Arriva Bene numero 10. Trattasi di un intervento di ristrutturazione edilizia con cambio d'uso da industriale residenziale e modifiche di sacro, inerente all'immobile di via del 2010 di tre piani fuori terra per 15 unità immobiliari. Le opere riguardano inoltre per il rifacimento delle facciate e il piano interrato, adibito a spazi, comuni e impianti tecnologici come indicato sulle tavole del progetto. Voglio pertanto con per questo onorevole consiglio approvare quanto proposto dalla Commissione. Non ci sono interventi, mettiamo in organizzazione. Sì. Chiudiamo la votazione, presenti 33, favorevoli 33, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo ora in votazione, in discussione, il punto 7, parere relativo alla ristrutturazione di un edificio pluripiano, per la realizzazione di numero 7 unità residenziali in eredità di immobile di M2 numero 9 dalla parola del Presidente della Commissione del territorio Luca Sina sì. non è questo Onorevole Consiglio, la Commissione del Territorio, a seguito della riunione tenutasi in data il 2 settembre 2013, esaminata la documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito al parere relativo alla ristrutturazione edilizia di un edificio pluripiano per la realizzazione di 7 unità residenziali, inerente all'immobile di, di via Bugna numero 9. Trattasi di un alla ristrutturazione edilizia di un edificio pluripiano inerente immobili del 1-9 per la di sette unità residenziali di parcheggi interrati e del rifacimento delle facciate come indicato sulle tavole di progetto come del trattato godesto onorevole consiglio approvare quanto proposto dalla Commissione Non ci sono interventi quindi mettiamo in votazione facciamo cadere due dove stiamo? È eh, parli presidente, parli è finito. È, finito. è finito chiudiamo la votazione dobbiamo andare a chiare. Presenti 32, favorevoli 32, contrari 0 astenuti 0, approvato. Il punto numero 8 è stato stracciato, quindi dichiaro chiusa la seduta. Ricordo ai capigruppo la riunione dei capigruppo. Grazie e buonasera dato unite il capigruppo ad avvicinarsi, grazie. C'est un peu comme ça que ça a été fait. C'est un peu comme ça que ça a été fait. C'est